Eccoci qua, diamo il buongiorno al nuovo presidente nazionale della WISP, che però è un vecchio amico del nostro Buongiorno in Blu 2000 del sabato, Tiziano Pesce da Genova. Ciao Tiziano, ben ritrovato e complimenti per questa nomina. Grazie Ugo, buongiorno a te e buongiorno a tutti i radioascoltatori, Grazie veramente. È, insomma, un, una nomina importante in un momento che neanche non lo so, il, il romanziere eh, più navigato avrebbe potuto tingere in modo così fosco se avesse voluto, ovvero il tempo della pandemia che colpisce tutti e colpisce naturalmente anche il mondo dello sport. Lo raccontiamo ormai eh, da più di 12 mesi. Assolutamente Ugo, proprio, proprio così, intanto una elezione che sicuramente per me è motivo di grande orgoglio ma che come ho avuto modo di dire in tante occasioni in questi mesi arriva eh, diciamo così, a, a segnalare ecco, la bontà di un lavoro collettivo da solo io non avrei e il lavoro di dire... squadra assolutamente il lavoro di squadra l'ho ribadito anche in più occasioni nella tre giorni del fine settimana scorso che ha sancito ecco, l'assemblea nazionale ma che è arrivata al termine di una veramente una cavalcata importante di confronto, di partecipazione, 119 congressi territoriali, 19 congressi regionali, il noi veramente eh, davanti a, a tutti. e Mai come in questo momento cioè, è importante lavorare in squadra, è importante condividere eh, progetti, azioni, ovviamente queste sono le settimane in cui continuerà a non mancare il nostro grande impegno il nostro grande dovere di rappresentanza nei confronti della rete associativa WISP, quindi una rete associativa che come sai conta dati pre-pandemia oltre 1.300.000 associati, 16.500 società sportive, continueremo a tenere alta l'attenzione perché ormai come sai bene dal territorio arriva un vero e proprio grido di allarme, tutti gli ambiti della nostra società sono ovviamente toccati da questa tremenda pandemia, toccati dalle conseguenze eh, economiche, ma non solo, anche sociali e cogliamo ancora questa occasione di oggi, per cui ti ringrazio di questa graditissima opportunità per eh, ribadire quanto l'ambito sportivo, sportivo di base sia sicuramente uno dei settori della nostra società civile maggiormente toccati, sicuramente eh, cogliamo ecco con eh, attenzione anche i provvedimenti eh, che il governo ha annunciato ieri sera quindi il ritorno dei bonus a favore dei collaboratori eh, sportivi vedremo appunto poi il provvedimento eh, una volta pubblicato Complicato, in prezzo ufficiale cioè... però Ugo come sai bene c'è necessità di ulteriori e ben altri impegni a favore proprio delle associazioni delle società sportive di base sono allo stremo a partire da quelle che gestiscono impianti ormai in queste settimane registriamo dirigenti che si recano eh, presso i propri comuni presso le amministrazioni pubbliche proprio a rendere le chiavi degli impianti <ride> eh, ci sono costi e, che e continuano e non è la, pr non non è la prima volta che raccontiamo questa cosa è un, è un pianto assolutamente, è un grande pianto c'è bisogno ovviamente di continuare e come Wisp lo faremo ovviamente, continuare a tenere alta l'attenzione con un grandissimo senso di responsabilità perché al primo posto ancora una volta lo diciamo va messa la salute delle persone, delle cittadine e dei cittadini in questo, questo caso i nostri sempre, praticanti, l'attività sportiva però c'è necessità quindi oltre a un'attenzione alla fase emergenziale per quanto riguarda il nostro mondo c'è bisogno proprio di un'attenzione già, come dire, rivolte ai prossimi, ai prossimi anni. No, anche perché, rischio... anche per, ehm, scusa se ti interrompo, Figurati. Tiziano Pesce, presidente, neo, presidente nazionale della WISP, eh, il problema che le società di base, eh, l'accorgersi di tutto il bene che fanno, eh, strada per strada, quartiere per quartiere, c'era già prima ancora eh, che arrivasse questa eh, pandemia. Proprio, proprio così, noi da molto tempo come, come WISP lottiamo direi che è proprio il caso di usare questo verbo perché si arrivi in questo paese a, ad avere uno sguardo verso lo sport di base, lo sport sociale con una dimensione stiamo dicendo europea, eh, al di fuori dell'Italia lo sport è veramente eh, a pieno titolo uno strumento di coesione, inclusione delle nostre comunità ed è veramente uno strumento di prevenzione e promozione della salute, c'è necessità veramente di arrivare a un vero e proprio riconoscimento legislativo del valore sociale dello sport, perché è un altro tema ovviamente legato all'attenzione del momento, agli aspetti economici, ai bilanci eh, delle società sportive, al tema dei lavoratori sportivi, è quello in prospettiva di come le nostre comunità rischiano veramente di essere più povere all'indomani di questa pandemia. Pensiamo eh, ai centri urbani, alle periferie, ma pensiamo anche eh, se sono, sono a casa a Genova, quindi mi viene facilissimo pensare al nostro splendido introterra che tu conosci bene Ugo, eh certo. ma come sarebbe più povero da un punto di vista proprio sociale se quei paesi del nostro introterra, così come di qualsiasi altra area interna del paese si invegliassero un giorno senza la società sportiva del paese, senza la polisportiva, senza più poter... Che quella, è, è un, giochi, un po' il volano, no? esatto. Il volano è la scusa, no? si fa sport e fa bene, ma poi è tutto, no? il vedersi, lo stare insieme, il confrontarsi, si va lì, si fa sport e poi magari si parla di politica, si parla di futuro, si parla di figli... Si... E, mh, ci manca tutto, la verità è che in questo momento ci manca tutto, però mh, il, il, il senso del discorso è che mh, ci vorrebbe una politica tra virgolette sportiva. C'è una buona notizia, chiedo a te: eh, conferma che questa nomina, naturalmente, di Valentina Vezzari, sottosegretario dello sport, una che lo sport lo conosce finalmente, non che voglio dire chi è arrivato prima, però. Mh, dare un po' voce agli sportivi è anche questo un buon segnale, un bel segnale Sicuramente Ugo eh, non abbiamo perso occasione sin dalle prime ore in cui è stata ufficializzata la sua nomina per augurare non solo buon lavoro alla nuova sottosegretaria Valentina Vezzalli ma proprio per anche mettere in evidenza come eh, Valentina Vezzalli anche nelle settimane scorse fosse intervenuta a più riprese per mettere in evidenza certo. la necessità di aiuti concreti, di sostegni concreti proprio allo sport di base. È un'atleta, una sportiva che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ha un palmareste alle spalle veramente eccezionale, straordinario, sicuramente conosce maggiormente quindi il mondo dell'alta prestazione sportiva, eh, il mondo olimpico, ma come dire, eh, le sue prime dichiarazioni fanno ben sperare che abbia certo. anche una giusta attenzione al nostro mondo, la incontreremo come Wisp Insieme agli altri enti di promozione sportiva, già nei primi giorni della prossima settimana, quindi avremo poi modo, se lo vorrai. Ecco, per Assolutamente, ass sapete che qua il microfono è aperto, eh, siamo in diretta eh, ci e piace, ci piace, è la nostra missione: eh, quella di dare eh, sfogo, parola allo sport di base nei nostri quartieri, eh, nei nostri oratori, eh, è davvero lo sport che più obiettivamente ci piace abbiamo ancora proprio tre minuti scarsi perché voglio però finire con una nota così positiva facciamo finta che non ci sia il covid e il nuovo presidente della uisp tiziano pesce dice a me piacerebbe già da domani Eh. Dare questa impronta, dare questo segnale allo sport di base, allo sport per tutti, come si diceva una volta? Sì, grazie Ugo di questo spunto, ma direi facendo finta di non vivere questo dramma collettivo, io direi che all'indomani di un congresso eh, dell'associazione di cui oggi mi onore di rappresentare, che mi onoro di rappresentare direi che il più grande come dire, impegno, il più grande obiettivo da portare avanti eh, che comunque porteremo ovviamente avanti anche in questa fase emergenziale è quello di continuare a batterci come dicevamo proprio per il riconoscimento del valore sociale dello sport Siamo, eh, stiamo vivendo proprio dal punto di vista del temporale eh, una situazione in cui eh, proprio attualità di questi giorni sono stati pubblicati in gazzetta ufficiale tra l'altro ieri e ieri cinque decreti legislativi attesi che sostanzialmente danno gambe, danno attuazione alla legge certo. eh, delega 86 del 2019, diciamo così complessivamente sul tema del riordino del sistema, eh, del sistema sportivo, un decreto legislativo che eh, presenta tanti articoli sul tema del lavoro sportivo e altro. Ecco, però abbiamo ancora necessità per arrivare a questo che non vorrei definire sogno, ci credo e spero no, che le forze essere... parlamentari... <ride> deve diventare impegnino. realtà, insomma. Assolutamente, c'è bisogno anche, torniamo ai temi però di cui parlavamo prima, di un, diciamo, di un riequilibrio anche delle risorse che lo Stato ogni anno mette a disposizione certo, dello, dello sport. Ovviamente noi non abbiamo mai ricercato e mai ricercheremo contrapposizioni fra sport di base, sport di livello, ma, assolutamente. No, ma non, ma non, è, questo tema, non è questo il tema. Il riequilibrio è necessario, perché continuiamo in questo Paese ad avere pochissime risorse rispetto agli importi complessivi che lo Stato dedica. E poi un altro aspetto, quello del riconoscimento del valore sociale dello sport è legato anche a un'altra riforma, non ancora del tutto compiuta, ma che come dire, sta vedendo sostanzialmente con l'imminente avvio del cosiddetto registro unico nazionale del terzo settore, quindi con una riforma legislativa che pienamente riconosce le attività sportive e dilettantistiche come attività di interesse generale Assolutamente. e sicuramente qua ci sarà un'altra sfida su cui noi continueremo a lavorare proprio per e vi, e vi saremo contorsi, vicini come sempre esatto, delle associazioni delle solle sportive <ride> in termini di coprogrammazione, coprogettazione e rapporti con grazie. le politiche pubbliche grazie a Tiziano Pesce presidente grazie, nazionale Ugo. della WISP alle 8 c'è il notiziario